Salve ragazzi, quest'oggi vi invito a leggere un Safari in città scritto da Adele Cammarate con le illustrazioni di eh, Mariella Cusumano, edito dalla Edizioni. settimana abbiamo trattato un libro della collana le biglie della Edizioni. quest'oggi, eh, come vi ho accennato in precedenza, tratteremo un safari in città ci sono delle caratteristiche però di questo libro che vorrei approfondire già da subito la prima è che eh, viene utilizzata la tecnica dell'easy reader cioè come grafica, come front ed è un libro davvero leggibile anche per bambini che magari hanno qualche difficoltà nella lettura e inoltre sono libri che potreste utilizzare anche, e qui mi rivolgo alle insegnanti eh, come libri di narrativa a scuola in quanto hanno del, una parte di approfondimento finale eh, con delle domande e delle osservazioni ma andiamo subito alla trama del libro la protagonista è Costanza una bimba delle elementari che eh, durante gli ultimi giorni di scuola racconta a tutti i suoi amici anche alla maestra che andrà a Palermo dal nonno e faranno insieme un safari in città allora immaginatevi tutti gli altri bambini che ridacchiano ma non è possibile un safari in città, mica ci sono leoni a Palermo e allora la bimba torna a casa pensierosa e dice al papà ma è possibile che il nonno mi abbia detto una bugia? e il papà dice no, tranquilla, la rassicura arriva a Palermo e in realtà il nonno non le ha detto una bugia perché qui si intrecceranno storia e gioco, in che senso? La scrittrice attraverso una caccia al tesoro fa scoprire alla giovane protagonista, quindi a Costanza, ma anche a tutti noi che stiamo leggendo, delle caratteristiche di Palermo che non conosciamo. Dire che è una guida turistica arricchita da una caccia al tesoro, ehm, scopriremo che in realtà Palermo Possiamo incontrare tantissimi leoni, non soltanto uno. E pian piano queste figure, anche importanti, ehm, storiche di Palermo, eh, daranno degli indizi, porranno degli indovinelli alla protagonista che, eh, appunto, riuscendo a eh, svelarli, riuscendo a ehm, trovare le soluzioni, potrà continuare la caccia al tesoro, quindi andare alla prossima tappa. Il libro è davvero meritevole, in quanto... Eh, non soltanto ci arricchisce in maniera culturale eh, attraverso il gioco ma anche perché ci fa vivere fra le strade di Palermo eh, la magia di essere... Eh, a due passi dalla parte storica, da una chiesa che è stata ricostruita fino ad arrivare al mare, fino ad arrivare al mercato. Insomma entriamo completamente nella vita un po' caotica ma sempre ricca di storia di Palermo. Quindi vi consiglio di leggerlo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!